Salve, vi aspettavate di vedere Jacopo? Beh, non è qui. Ci sarò io quest'oggi e, e... E non mi viene niente niente. Dai, Davide, abbassa il telefono e dammi una mano. Beh dai, ti va a qualcosa, no? Una piccola idea, niente? Dai, è da un'ora che giriamo, è da un'ora che giriamo non mi viene in mente nulla, sbaglio tutto Ma è un po'... Sì, c'è un casino qua so probabilmente, vabbè, comunque Stai cioè, filmando? Sì Oh, salve Ah, fai il Continua, continua Salve, che cazzo Salve, ragazzi vi aspettavate di, di, di, di vedere Jacopo oggi? Beh, non c'è Ci sarò io ah! Salve ragazzi oh, Vi aspettavate di vedere Jacopo? Beh, oggi non c'è Ci sarò io uh, ah! Ciao. Dai che devo spiegarmi, Devo scrivere anche la sceneggiatura la, la sceneggiatura di questo video Dai però che devo anche scrivere la Sceneggiatura di un altro video Insomma, non l'avevo così che. Ah sì, che me ne avevi parlato. Che. cosa stai facendo per Jacopo? Che... Sì, appunto, stavo parlando a ah, sbagliato, no. selvaggio. E, sì, appunto, è una un po' strana, diciamo, fuori dagli schemi. Speriamo che venga bene, ecco, no. Sì. Speri, Marco, da come me ne parli non, non mi sembri convinto secondo me verrà fuori una caccato con gli altri video eh dai ha del potenziale mi dicono no ma aspetta, come, come mi dicono? ci siamo solo io e te qui dentro che stai dicendo? ma oh, no ma che dici? della regia mi dicono guarda Se sì, sarei io della regia Davide, ti serve qualcosa? no Simo, grazie, tutto a posto puoi andare ciao Ma che cazzo? Che chi era quello? Scusa, no, no. che è? Simone, regia. Allora. Ah sì, quello che abbiamo assunto un giorno fa. Ah sì, mi ero dimenticato. Vabbè, comunque dobbiamo finire questo video e poi scrivere la tua sceneggiatura, quindi. Basta cazzociare e mettiamoci al lavoro. Hai ragione, dai! Svegliamoci. Vai! come ti dicevo appunto, no? tanto la luce la Dai, Fiatri. Calci, calci. Luce. Vai. Due fottutissime ore dopo. Vent'è ore dopo? Okay. <susurra> non è fio, ma che c'è? Ci faccio io, sono Marco. Non ho scritto niente. Ma che c'è? Non ho scritto niente. Non ho scritto niente. È, è, è, è morto. Sì, sono io.